Ciao, io sono Giuseppina e sono l'insegnante dei corsi online della Tiberius International. Sono logicamente di madrelingua italiana, sono nata e cresciuta a Rimini e ho frequentato l'Università di Bologna. Insegno italiano come lingua straniera e come lingua seconda da più di 30 anni, quindi ho veramente una grande esperienza in questo campo. Da alcuni anni mi sto occupando dell'insegnamento online e frequento continuamente corsi di aggiornamento per riuscire a sfruttare in meglio tutte le nuove tecniche che stanno arrivando sul mercato. Le lezioni online stanno, anche la Tiberius International, riscuotendo molto successo perché Perché innanzitutto sono comode. Voi potete seguire la vostra lezione stando comodamente a casa, sul divano, bevendo il vostro tè o caffè preferito oppure nella pausa pranzo dell'ufficio potete dedicare il tempo eh, divertendovi e imparando la lingua italiana. Poi le lezioni online sono anche facili da seguire molti pensano che siano complicate in realtà se sapete usare uno smartphone potete anche seguire una lezione online della tecnica mi occupo io e potete veramente essere rilassati e godere al massimo eh, quello che la lezione vi offre. Alla Tiberius forniamo eh, Corsi di diversi tipi, ad esempio il corso di gruppo e non dovete pensare che in questi corsi di gruppo ci siano 10-15 persone, sono gruppi molto piccoli, al massimo 6 persone, quindi si ha veramente la possibilità di apprendere a pieno. Oppure c'è il corso individuale, nel corso individuale l'attenzione mia come vostra insegnante è concentrata su di voi, sul vostro livello linguistico e sugli obiettivi che volete eh, raggiungere. Poi ci sono corsi particolari, ad esempio c'è il corso di conversazione che vi permette di mantenere il vostro livello linguistico nel tempo ma anche di approfondire la vostra conoscenza culturale dell'Italia. L'Italia sta cambiando tantissimo negli ultimi anni, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista linguistico. Poi ci sono corsi speciali, ad esempio per il madrelingua spagnola, ma sarebbe veramente difficile elencare tutti i tipi di corsi che la Tiberius International offre. Quindi io vi consiglio di eh, fare una telefonata o di scrivere una mail, presentare quelle che sono le vostre esigenze e lasciarvi consigliare dall'esperienza della direttrice dell'istituto. Non dovete, ripeto, assolutamente preoccuparvi della, uh, della lezione online. È una lezione molto simile alla lezione in presenza, quindi l'atmosfera è rilassata, ci sono gi momenti giocosi che si alternano a eh, momenti di lavoro duro, perché anche io pretenderò molto da voi, ma vi assicuro che è veramente altro da quello che ci si immagina. Quindi vi consiglio di provare e spero di vedervi presto nelle mie lezioni. Arrivederci! <ride> Ci vediamo a lezione. Ciao!